Grazie per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto, se vi va lasciate un bel mi piace sotto il video, magari anche qualche commento sarebbe gradito, ma soprattutto iscrivetevi al canale e in descrizione trovate tutti gli altri link per seguirmi ad esempio da Patreon oppure il mio sito ufficiale. E ricordate che c'è anche la wiki dei personaggi, la wiki del, della serie animata, quindi se volete magari fateci un salto e tutto quanto in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto, ciao ciao!